come promesso siamo arrivati a 200 like quindi oggi vi faccio vedere come utilizzando materiali come questo è possibile fare il nostro play button eh, nello stile art attack eh, andiamo avanti e proseguiamo con eh, il montaggio allora cominciamo che cosa ci serve per eh, questo progetto innanzitutto un cartoncino questo qua possiamo andare anche in un supermercato ritagliato la confezione di di briochini tanto comunque lo regalo ci serve poi un foglio di carta rosso per dare uno sfondo al, al play successivamente come ho fatto dell'inizio video alcuni barattoli di alluminio possiamo andare eh, anche fuori a un bar oppure li possiamo anche comprare e andando successivamente voglio dire il nostro eh, logo play potete scaricarlo anche dal, dal canale lo metterò in descrizione quindi andiamo avanti cominciamo a prendere delle forbicine in questo caso eh, avrò un aiuto vediamo un po che cosa ne esce fuori questa è tua forbicina cominciamo a faccio un po di spazio e eliminiamo la parte che non ci serve Давай de cosita alluminio faccio così anche così non fai di questo dietro al plane Ma no, prendi questo qui, appoggio sul foglio di alluminio e comincio a ritagliare i plane con della con noi ovviamente usiamo questa che è una palla adatta per l'alluminio Adesso non è molto stabile, quindi per renderlo più rigido utilizzeremo il cartoncino. della stessa misura. anzi, in questo caso potremmo usare una pinna. Assistente, in prenderti una pinna? Oh mm -hmm. Three, realizzare tutti questo qua glielo lo diamo a un utente che si chiama Jessica eh, come premio e questo qua a Matt Game un altro youtuber che mi segue nei miei progetti non dimenticatevi eh, di un like di condividere questo video e soprattutto di iscrivervi al mio canale devo raggiungere i 1000 iscritti quindi vi auguro una buona giornata e arrivederci